Ciao a tutti, bentornati in questo nuovissimo video Ho preso una decisione definitiva Visto che tra un po' Adesso non so bene di preciso quando Ma tra un po' E Massimo in teoria Annunciato l'anno prossimo A gennaio massimo Dovrebbe uscire la 1.15 Sto controllando Se mi vedete guarda qua Sto controllando i caricamenti che ho messo a installare un po' di roba E praticamente ci sarà l'uscita della 1.15 Poi in futuro si spera altre versioni E eh, noi cominceremo Quindi ricominceremo un mondo E quel mondo lo porteremo avanti in survival Per tutte le versioni future che ci saranno Quindi se anche abbiamo già tipo finito Quindi battuto il Drago dell'End e tutto Noi andremo comunque avanti per scoprire in quel mondo lì tutte le novità che verranno messe e poi andremo uh, a miglior migliorare con tutti gli oggetti nuovi che andranno a mettere il mondo visto che magari alcuni, alcuni miei amici hanno detto dopo magari vai in creativa e non so, vai in creativa, ti gibbi le robe, così andiamo a creare un mondo crea, siamo in diretta, ve lo faccio vedere nuovo mondo modalità sopravvivenza opzioni, comandi, no quindi non mettiamo i comandi. Mondo di normale, strutture sì, baule bonus no. I comandi li teniamo disattivati. Perché così almeno siamo sicuri che non ci dà problemi. Non abbiamo comandi, non abbiamo niente di niente. Non possiamo givearci niente. esatto. Allora, eh, mettiamo come sit, mettiamo i numeri da 1 a 10 in fila quindi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 e 10 facciamo 11 12 13 14 15 e questo è il nome del seed poi non mi ricordo il seed fin quanto quanti numeri aveva magari lui ne toglie qualcuno vediamo questo comunque è il nome del seed facciamo fino a 16 dai Dall'1 al 16 è il nostro nome del sito, vediamo cosa succede, gli diciamo fatto, nome del mondo, chiamiamo unico mondo, così giusto per, non so, nome a caso. Altre opzioni abbiamo detto comandi no, ricontrolliamo, fatto, modalità sopravvivenza, creiamo un nuovo mondo. Con questo mondo forse in futuro, non so fra quanti milioni di anni probabilmente arriverà la modalità con l'RTX su questo mondo quindi dove ci sono le shader già installate di base allora oh cavoli quindi a quanto pare abbiamo già i primi problemi perché siamo spawnati su un'isola vicini a un tempio del mare Dove non c'è nulla su quest'isola Neanche per farci una barca Non c'è niente Comunque facciamo così dai Ricordiamoci che non posso ghivarmi niente Vedete me lo dai in rosso quindi significa che non posso ghivarmi niente Perché i comandi non ce li ho più attivi Niente, adesso dobbiamo andare fin là in fondo, questo lo otteniamo come set di spawn, di certo. E niente, eh. vediamo se ci sono relitti, non mi pare. Siamo come bioma nella savana, a quanto pare. Già che ci siamo vediamo se... Ci prendiamo un paio di kelp... E dobbiamo trovare un luogo per farci la casa ovviamente. Come sempre si ricomincia... Quella è la nostra isoletta di spawn dove probabilmente... Anzi se sicuramente andremo a fare la farm di Iron Golem... E vediamo un attimo Non ci credo Non ci posso credere ragazzi Subito così allez. Praticamente Sponiamo su un'isoletta deserta Quella là Dove vicino c'è il Tempio del Mare e sul non so se un'isola o la terra ferma che c'è l'accia di fare che sia anche già un cartografo C'è un villaggio colossale Fantastico direi guardate che Con dentro un po' di colorante del pane che ci servirà Dobbiamo vedere cercare di preservare l'integrità di questo villaggio Quindi qua abbiamo dei stivaletti iniziamo già comunque a prosciugare ma c'è dei banners questa no questa mia è nuova e questa questa non l'avevo mai vista ragazzi cos'è sta qua? mappa vuota carte abbiamo tre mappe vuote allora ragazzi è il cartografo questo questo dobbiamo Dobbiamo bloccarlo qua. Ok, abbiamo già bloccato il cartografo. Oh mio dio. Iniziamo bene, abbiamo bloccato il cartografo dentro la casa del cartografo, che così non può scappare. Ragazzi Cosa abbiamo? Pietra levigata, vabbè, un po' di roba Panini Un po' di pietra Però nessuno ha un letto per casa? Ah si, sì, eh, c'è il letto No, anche così almeno stanotte La passiamo qua dentro Allora, come vedete sotto ci ho attivato Le notifiche Lì sotto qua c'è uno smeraldo, benissimo Un po' di colorante giallo C Ho i sottotitoli attivati Poi andrò a disattivarli Perché mi sono dimenticato di disattivarli Comunque, Probabilmente alcune farm le farò Off-cam Quindi senza registrare Adesso voglio vedere questa Montagnola Cosa abbiamo anche nei dintorni Perché secondo me Non è tutto qua allora, là mi pare di vedere del deserto e questa è una cosa molto molto molto vantaggiosa per noi. Altre robe in lontananza mi pare di no. Lì c'è un'altra montagnola che probabilmente andremo a collegare con questa. Andiamo a fare tutti i ponti o qualcosa per collegarle. Là ce n'è un'altra, che anche quella sinceramente non è male per quello. Qui abbiamo il nostro primo ovetto, che non lanciamo perché ci può servire. Eh però, eh, quanto è grossa quella. Ok, allora riflettiamo un attimo. Se io costruisco in una di queste due qua, questa sicuramente è grande da costruire, cioè costruire tutto qua dentro è una roba, cioè, ci sta. Inoltre ho la vista sul villaggio, se no posso costruire più, tipo più case all'interno una di questa, una di quella, e poi le collego magari in maniera sotterranea, non so, là c'è qualcosa comunque che non ho visto che cos'è una struttura subacquea forse una barca oppure un canyon boh, non lo so neanche io intanto sta venendo già buio quindi scendiamo alla svelta senza romperci le gambe corriamo verso il villaggio al limite se ci rendiamo conto che non è fattibile cambiamo posto vero? Cioè, nessuno ci vieta di camminare un pochino Intanto ne approfittiamo per prendere un po' di materiali, dai. Anche se esplorare comunque non sarebbe una brutta idea riuscire a esplorare in giro. Abbiamo un po' di pietra, 16 di pietra, più che sufficiente per iniziare andiamo verso la pianura un attimo che ho visto per vedere un attimo cosa ci offre il panorama circostante di là ho visto che c'era c'era, c'è e ci sarà una buona opportunità per noi allora, se stiamo qua abbiamo la possibilità che quando passano alla 1.15 ci troviamo con delle api perché è stato visto che ci sono delle api come nuovo mob inserito l'unico mob volante di giorno che è stato inserito devo ammettere che questo non è per niente male okay. andiamo di farci un po' di panini perché se no non duro tre panini dovrebbero bastare Ok. Ho bastati giusti giusti. Allora, devo dire che secondo me qua, allora, a parte là che vedo già uno zombie, un creeper, lo zombie mi sta già venendo addosso, tanto brucerà. Dopo aver bonificato quella zona, secondo me costruire là costruire là sopra tra quei due con un ponte, secondo me potrebbe essere una buona idea ok secondo me sì si può fare secondo me sì noi siamo alti abbiamo tanta zona poi abbiamo tutte zone circostanti monti l'Illisola che tramonta e quindi secondo me ce se la facciamo l'ideale sarebbe ritrovare le pecore di prima alla svelta anche credo che per questo episodio finiamo qua poi facciamo così intanto un attimo mi butto avanti poi il prossimo episodio vedrete che avrò già un inventario migliore meglio già perfezionato pronti per iniziare a costruire Spero vi sia piaciuto, vi ricordo di commentare, iscrivervi, lasciare dei like e commentare. Un saluto elettorizzante a tutti, ciao!